Ciao e benvenuti in questa incredibile televendita. Per la prima volta in assoluto una fantastica promo, un meraviglioso set di coltelli. Qui con me c'è Catherine. Ciao Catherine. Ma che palle. Perfetto, torniamo a noi. Osserva Catherine. Questo filatissimo coltello è in grado di tagliare una lattina senza alcun problema. Ma che sta st John Perché diavolo dovrei tagliare una lattina? Ma proseguiamo Presentando un altro fantastico accessorio Guarda un bellissimo pela patate con lame in amianto Catherine puoi pelare pure il legno Ma che cosa dici John Le patate devo pelare, le patate Ma affrettati Chiama ora e potrai avere l'esclusivo set di coltelli fatti con materiali illegali al prezzo che vedi in sovraimpressione. Ma non è finita qui, In regalo insieme al meraviglioso set non una, non due, ma ben tre lattine vuote. Divertiti anche tu, potrai cimentarti nel taglio della lattina come in una vera televendita. Tutto questo è fantastico. Ma che rottura di palle! Katrin, non abbiamo finito, Katrin! Vabbè, mi, mi taglio del salame. Ah, ma porca puttana. Questi coltelli fanno letteralmente schifo.